Che cosa sono le costellazioni aziendali? È un altro modo di utilizzare le costellazioni familiari però a livello aziendale. Anche l'azienda può essere vista come un sistema familiare in cui c'è chi è venuto prima e chi è arrivato dopo. Quindi anche se il super amministratore delegato è arrivato dopo dell'usciere che è in azienda da tantissimi anni è bene l'usciere secondo questo sistema, tra virgolette familiare, viene prima dell'amministratore legato e quindi se non c'è questo rispetto, se non si riconosce che l'uscita è arrivato prima si possono creare dei disequilibri e quindi nella costellazione aziendale si va a vedere, si va a lavorare con gli ordini, si va a vedere quali sono le dinamiche sommesse, qual è il non detto e tutto questo, una volta visto e sciolto, può portare un equilibrio tra chi lavora in azienda e quindi sicuramente un beneficio per l'attività aziendale.